buona serata possiamo dire serata perché già siamo giacenti ad arrivare per la sera ma questo precisare è molto importante perché sicuramente ci inoltreremo oggi presenteremo il salmo 95 con la gioia la grazia e la potenza di Dio e Gesù faccio presente che ogni cosa deve essere fatto secondo i comandamenti del Signore e non secondo l'uomo perché l'uomo devia ogni attimo della sua vita e noi vogliamo essere come quelli che ubbidiscono servono il Signore con dignità. Come vedete oggi fatto dei cambiamenti potete notare che del dito del dito c'è il programma con un televisore a parete che trasmette. Ma che c'era attualmente questo profilo stesso in a volte. Dato che sono due profili non va niente. Ma dato che siamo nello stesso profilo perché ieri ad una notizia molto importante e purtroppo si sono disturbati questa notizia e stamattina mi hanno bloccato il profilo. Voi sapete di che cosa parlo della notizia, e so che purtroppo l'uomo deve ubbidire anche in alto in altro. In questo momento c'è qualcuno che si è disturbato, e non sappiamo che comunque andiamo avanti con questa notizia della serata del Salmo 95, e soprattutto presentiamo. Sentiamo come sempre dell'acqua bollita a che cosa serve dell'acqua bollita? Sappiamo che quando la bollita e poi non ha importanza se immesso nel teimse o dalla pendola stessa si lascia raffreddare e poi, anche freddo, ma sappiamo il comportamento che fa l'acqua bollita, acqua bollita. Dato che mentre avviene l'abolizione dell'acqua le cellule che sono nell'acqua muoiono tutti e resta l'acqua pura, acqua pura, senza nessun forma di vita. Questa nessuna forma di vita, introducendo al nostro corpo non alimenta più il tumore che è sofferente di tumore o perché è in procinto di ammalarsi euro anche una prevenzione che non si ammala mai nessuno più con questa quest'acqua bollita. Inoltre questa acqua bollita fa sì che toglie tutte le infiammazioni che sono nel corpo, vi faccio presente che la settimana scorsa sono stato dal medico mio per un'informazione e ha visto che erano due anni che non mi facevo il controllo del sangue e ha preferito che l'indomani mattina andavo per fare questo controllo perché è molto importante. Mi ha detto magari di essere controllato. Magari ogni due anni normale e ogni anno e così la settimana scorsa ho fatto questo controllo del sangue e dato che ho fatto questo controllo del sangue questa settimana sono andato dal medico per vedere com'è andato il controllo e mi ha detto che era su per la dottoressa è Sta stupefatta come ha potuto fare lei tutto questo cambiamento nel sangue dall'anno scorso anno perché in questi due anni ha fatto un cambiamento totale mi ha detto bene io non ho voluto tanto allungare il discorso ma ho detto soltanto dottoressa io seguo la bevo tutto il giorno della polvere anche fred non solo questo può fare anche i ghiaccioli la granita quello che vuole con questa perché l'acqua. Dato che emerse nel congelatore si fermano tutti i batteri che ci sono ancora resistente all'acqua. Se ce n'è qualcuno dell'acqua non putride riesce. Ecco perché. Dato che quest'acqua i germi sono quasi tutti morti ed estalla normale non si deve lasciare più di un giorno 24 ore e poi buttar base e messa congelatore durare diversi tempi come gli altri cibi e abbiamo chiarito adesso anche cosa fa l'acqua bollita che cosa comporta questo ragionamento che abbiamo fatto che cosa il Signore vuole dirci adesso nel Salmo 95? Non vedremo quei nostri occhi e con la nostra intelligenza dopo la preghiera. Diamo un po' di tempo al microfono che ci raggiunga per non distanziarci troppo. Nel frattempo prendete una Bibbia mettetevi sul Salmo 95 dove c'è il testo che dice «Invito alla donazione». Io ho aggiunto de vedere perché la vederete se qualcuno sia venuto il solletico come menaso manchi con la spalla del bacio, la testa ovunque questo come tenuta di lecce. Una distonia o qualche cosa che è stata da formare o di appurare o di avanzare verso una definizione più migliore. Chiunque può essere il medico di se stesso. Con queste affermazioni possiamo vedere dove siamo carenti e possiamo avvicinarci di più al nostro comportamento, al mostro da fare principalmente perché è importante che noi ci controlliamo da noi stessi, vediamo dove c'è carenza e sostituiamo quello che riconosciamo più migliore per essere sembra all'avanguardia di Cristo Gesù perché, perché ognuno che si va avvicinando al Tempio di Dio, sempre più vicino giorno dopo giorno arriverà presto a un determinante avvicinamento con Cristo Gesù bene. Adesso che abbiamo chiarito anche questo vogliamo iniziare a pregare. Sappiamo che quando io mi accingo a pregare, desidero mettermi in ginocchio sia io che tutti quelli che acconsentono a questa benedetta preghiera di accostarsi a Dio e a Gesù. Questa accostarsi a Dio. Gesù ha un motivo nella nostra costituzione fisica, mentale e spirituale. Quando noi ci accostiamo ai piedi di Gesù, automaticamente entriamo in un'enfasi di sdoppiamento personale, fisica spirituale più ci avviciniamo a gesù e più ci voltiamo in quell'istante la preghiera nello spirito di dio è deciso ecco perché in questi giorni sto facendo delle evoluzioni molto elevate Detto i motivi di questo motivi di questo sono che mi sto avvicinando attimo dopo attimo della mia vita più vicina a Dio e Gesù è più vicino più la mia vita si evolve e lo vedete da voi stessi quanti cambiamenti che ho potuto fare da giorno che mi conoscete fino a oggi solo non parlo rurale ma parlo singolare parlo singolare nella presenza di ogni credente di ogni individuo perché perché quando uno parla singolare avviene un tu per tu nel discorso che oggi voglio parlare direttamente sì. Proprio a te che sei qui davanti questa webcam. Ecco perché sto parlando in singolare a te presente atto che stai guardando oggi puoi avere qualcosa di meraviglioso nella tua vita se tu oggi ti inginocchiai come in questo momento mi inginocchierò io io lo farò con la mente perché sono qui davanti a questo video ma tu che sei da solo perché trova casa tua da qualche parte da solo vivere nessuno e non hai problemi inginocchiati immagine la presenza di Gesù. Guarda i Suoi piedi inginocchiati davanti a Lui e se diviene possibile pace, i piedi. Come in questo momento lo farò io. Eccomi sta cingendo in ginocchio davanti ai piedi di Gesù. Grazie. Questi baci sono per te mio Re, mio Salvatore grazie Signore per la gioia che tu mi doni grazie per la salute che mi hai donato. Grazie per tutta la forza che mi hai donato in questi giorni ancora per ieri. Come tu hai fatto cose sbalorditive nella mia vita. Questa notte ancora pensavo cosa ho fatto con te ieri e stamattina ero un'altra persona. Non comprendevo cosa era successo, ma quando ho visto il filmato... Mi sono reso conto di quello che è accaduto perché io ero come se ero in un sonno profondo e una trance e mio Signore è stato bellissimo ciò che tu hai fatto con il mio corpo, con la mia voce, con tutto il mio essere. Ti ringrazio di loro, eternamente finché vita avrò e quando sarò nello Spirito accanto a te. Grazie Signore, grazie fratello maggiore di ogni evento e stasera mio Signore ti voglio pregare ancora per quello che ucciderai attraverso questo Salmo 95. Sì Signore. So che tu farai cose grandi attraverso il tuo figliolo grazie, come tu questa sera ci impugni» ci si sostiene che ci porterà avanti ti ringrazio ancora ti voglio pregare per tutti quelli che sono nella sofferenza per tutti quelli che hanno un problema per tutti quelli che sono ammalate a tutti quelli che sono in carcere per le vedo sì mio signore ancora ti voglio pregare per tutti quelli che sono in coma si possono risvegliare sì mio signore ti voglio pregare ancora perché ha un bisogno totale di avvicinarsi a te. Ti ringrazio mio signore. Della gioia e dell'amore che tu stai portando avanti su di me, sulla mia casa, sulla mia famiglia, sui miei fratelli e sorelle, amici e quanti ancora si stanno accostando a te. Attraverso questi video, attraverso il mio sito, attraverso ciò che tu mi fai pubblicare, attraverso la fede, attraverso ogni informazione plausibile della vita cristiana. Ti ringrazio mio Signore, ti ringrazio ancora per quello che è. Tu da questo momento in poi ci congederai attraverso il tuo spirito, attraverso la tua potenza. Grazie, grazie Padre, grazie mio Dio, grazie mia Gesù per tutto ora. Buon Padre celeste nel nome del tuo Figlio Gesù Cristo. Benedici soprattutto questo Salmo 95 e ti vogliamo pregare di scendere su di noi e parlare tu attraverso come preferisci tu sai ogni cosa che preghiamo ha costretti vicino a noi e parlato perché quando tu parli tutto il mondo tace perché c'è una diversità al tuo parlare nella tua voce della tua potenza nel tuo affetto e nell'effetto che fai a tutti quanti che lo ascolteranno Grazie Padre Celeste nel nome di Cristo Gesù che benedetto in eterno a me avete grazie adesso che abbiamo detto di pagare a cosa staremo a leggere il Salmo 95 che si sente di grattarsi si può grattare sia delle distonie e delle zolle etici nel corpo dell'avviso delle Palle, le braccia dello stomaco dalle gambe ovunque c'è un solletico sappiate che c'è un motivo su di voi sulla vostra vita su quello che state chiedendo a dio siate forti coraggiosi e prendete atto di quello che comprenderete su questo momento di preghiera, di riflessione e di commenti, Dio attraverso il suo spirito ci elargirà a noi povere anime che siamo alla ricerca del Dio vivente in Cristo Gesù e adesso sarebbe anche buono dare un pochettino di tempo al microfono che possa raggiungere più vicino possibile la scrittura automatica come testo su Salmo 90 ci dice come testo invito alla donazione cosa vuole dire il testo forse ci vuole invitare a qualcosa di misterioso ci vuole invitare a una festa ci vuole invitare a cose assurde no questo testo ci vuole invitare al comportamento sempre più accostato a Dio e a Gesù in adorazione vuol dire che noi ci accostiamo sempre più vicino a Lui per adorarlo in preghiere e in lode. Adorazione e fa sì che possiamo sempre essere concordi con i suoi decreti con la sua parola come lui ci ha lasciato trascritto nella parola sua la Bibbia. Questo è il significato dell'infinito alla adorazione ora tuo fratello sorella amico anche parlo a chi allontana da dio a te e altre persone che non conoscono cosa vuol dire la parola di dio mi sto riferendo anche voi possiate non solo avere la possibilità di salvarvi ma anche poter provare quella gioia che il Signore vuole mettere anche a voi nei vostri cuori nella vostra anima e nel vostro spirito. Siate certi che se vi accostate a Dio troverete la strada che riporterà alla salvezza e al primo versetto ci dice queste parole Dio schiavo della gloria di Cristo Gesù. Amen era primo versetto dice venite. Cantiamo con gioia al Signore e accampiamo alla rocca della nostra salvezza. Vedete ciò che può iniziato a parlare nel testo riflette già nel primo versetto. Perché riflettere primo versetto? Vedete anche i movimenti che sto facendo perché ci parla già tramite i segni del nostro corpo ci fa venire solletico in qualche punto del corpo per constatare che la realtà che siamo o vicini o distaccati ce lo fa capire con che cosa con il metro della purezza di se noi non conosciamo. Dio in nessun modo al primo solletico già si accorgiamo che siamo nella debolezza della mancanza di questo sentimento che stiamo provando. Quando invece la persona è vicino a Dio, molto vicina a Dio, la sensazione che ci dà con il solletico. Vedete, si conferma tutto quello che abbiamo fatto nella direzione che siamo si fa capire con la soddisfazione interna del cuore e dell'animo che siamo sulla strada. Ecco perché sto dicendo sono cose molto importanti nella vita sentirle, provarle e acclamarle. E come nove in questo momento dice versetto venite accampiamo con gioia al Signore accampiamo alla rocca della nostra salvezza. Mentre io parlavo già sentimenti di acclamazione andavano al 100% accostate Dio nella presenza del suo Figlio Gesù Cristo, vedete erano così nella direzione acclamazione presenza del Dio vivente in vista di ecco perché ho avuto il segnale del solletico su un altro. Ecco perché ci sono le conferme Io non so voi che tipo di sentimento avete provato Che tipo di solletico avete provato Mentre andavo spiegando queste piccole parole In questo versetto venite Cantiamo con gioia al Signore e accampiamo alla rocca della nostra salvezza. La nostra salvezza. Vedete, gioisce il nostro sentimento pensando che siamo su un lato della salvezza e del secondo versetto. Dice presentiamoci a lui, concelebriamolo con salvi, ci stiamo avvicinando l'addio, siamo andati in preghiera attraverso il suo figliolo in ginocchio davanti ai suoi piedi. Poco fa ci siamo presentati vicino alla presenza di Dio come un transterza ai piedi di Gesù. Alcune come perdere maestà della potenza di Dio si sono trovati già nel giardino dell'Eden nella Gerusalemme celeste perché perché è venuto come un trans terza quando noi presentiamo a lui con modi celeste. Vediamo con salme incanti adorazione non abbiamo completato tutto ciò che Dio desiderano ogni credente che si accosta di questo desidera Dio da ogni anima vivente. Se noi già la mattina quando ci alziamo e vogliamo un buon umore mettiamoci subito a cantare a bassa voce ad alta voce come ci sentiamo decantati e vedete se siamo traumatizzati se siamo nervosi. Siamo un po' giù di morale mentre noi cantiamo o canticchia a Dio delle lodi. Noi ci accorgiamo del cambiamento che abbiamo nell'umore della presenza come il nostro essere prende vita come nostro essere cambi anche il colore dell'astrale del nostro corpo perché quando l'uomo, una donna e triste l'aura che abbiamo attorno cambia colore, la tristezza era un colore marrone scuro. Quando vedete un uomo che triste quel guardato bene lo vedete di un colore scuro, se lo guardate fissamente negli occhi vedete gli occhi scuri. La sua visuale dell'onda dell'astrale è colore marrone scuro perché la tristezza da triste e barra oscurisce la nostra aura e invece quando noi cantiamo siamo allegri e l'odiamo il Signore. La nostra aura risplende di colori meravigliosi celeste azzurro sulla risplendente sul giallino come un arcobaleno che risplende dal cielo quando un acquazzone della pioggia finisce e compare l'arcobaleno sul cielo. Ma vediamo la bellissima riflessione di quell'arco vale non lo possiamo definire sul nostro corpo. Quella Laura che noi abbiamo quando siamo di un'ottima forma fisica, spirituale e corporale. Ecco voluta chiarire anche questo per il più che sono curiosi perché il nostro corpo si trova in quella situazione triste e quale motivo la tristezza a volte contamina anche che ci è attorno info pensiamo anche che ci sta vicino. Ecco perché quando uno canticchia che ci sta vicino anche loro vengono influenzate di quella gioia che dentro di noi e vediamo che altri si aggiungono alla nostra gioia sentendoci nella felicità e così è come quando siamo tristi ed altri». Stiamo lo spirito di chi c'è attorno e una contaminazione come un virus però non entriamo in questo campo siamo nel campo della gioia del Signore e della gioia del cristiano e dal terzo versetti che poiché il Signore John Dio grande un grande re sopra tutti gli dei. Vedete, poiché il Signore Dio grande grande re sopra tutti gli Dei, a volte nei primitivi parlavano di Dei parlavano ognuno si costruiva una forma o una adorazione personale che si costruiva di Dei gli Dei del sole, della luna della. Mucca da cavallo di qualsiasi forma. Che si era compiaciuto addirittura persone si compiacevano anche di se stesso e si adoravano loro stessi. Qui ci dice poi che il Signore John Dio Grande ungarrese sopra tutti gli Dei non esistono Dei superiore al nostro Dio, Dio, Dio universale al Dio potente in eterno su tutti Dei che potrebbero esistere nell'universo». Ecco perché dice poi che il Signore è Ampio, Grande un Gran Re sopra tutti gli Dei di tutto l'Universo. Ecco il motivo dalla quarto versetto dice nelle sue mani suono le profondità della terra e le altezze dei mondi sono sue. Tutto ciò che prosegue in questo mondo sui pianeti sulla terra su tutta la via lattea su tutto l'universo e il suo nelle sue mani suono le profondità della terza sia tutto ciò che nelle profondità della terra sono nelle sue mani perché Lui è al di sopra di ogni cosa sia sottoterra, che sulla terra e sull'aria. Ecco sulle altezze dei mondi sono sue tutte perché sono sue lo comprendiamo con la massima certezza, sapendo che noi stessi, lo stesso li ha costruiti lui stesso ha detto sì alla la terra e la terra fu questo si vuol dire che lui l'ha creato lui e che l'ha messa al mondo e lui è il padrone di ogni cosa era quinto versetto dice su hanno plasmato la terra asciutta. Vedete? Definendo in anteprima i versetti successivi siamo messi e una linea di perfezione. Ecco perché dice suo e del mare perché gli l'ha fatta e le sue mani hanno plasmato la terra asciutta disse sia sì la terra e la terra fu quando creò tutto questo universo si accorse che c'era una parte che era tutta acqua e disse ci sia l'asciutto e così fu le sue mani hanno plasmato la terra asciutta e dal sesto versetto dice venite adoriamo infine in inchiniamoci inginocchiamoci davanti al signore che ci ha fatti venite stasera oggi davanti ai piedi di gesù inchiniamoci a lui e adoriamo chi ci ha messo al mondo che ci ha creato chi ci ci ha adottato come figli come figlie s'inchiniamoci e adoriamo il vedere adoriamo il dio dell'impossibile dio nostro che ci conferma la nostra pace e la nostra gioia possiamo farlo con tranquillità mentre noi ci Inchiniamo tutto il nostro essere prende evoluzione un'evoluzione spirituale che noi stessi. A volte non comprendiamo cosa vuol dire questa evoluzione perché perché la vita e noi cambia totalmente mettendoci al di sotto di questa evoluzione che Dio ci mette davanti e questa evoluzione non vediamo giorno dopo giorno come lui ce lo conferma e qui in versetto 7 dice poiché Egli è il nostro Dio e noi siamo il popolo di cui, ha cura e il gregge che la sua mano conduce, vedete. Dato che noi ci inchiniamo alla sua presenza attraverso il suo figliolo Gesù Cristo, noi ci mettiamo in quella condizione di essere guidati da Lui attraverso il Suo Figliolo, perché il Suo Figliolo. Gesù è il pastore del Suo popolo e quando noi ci inchiniamo in questa situazione, di adorare il vedere ci mettiamo nella condizione di essere affermati nella gloria di Dio e nella suo figliolo prediletto in eterno. E qui, Dato che il gregge che la sua mano conduce ci prende con la mano e in quell'istante ci conduce dove lui desidera nei pascoli erbosi riposanti, ci conduce in quel punto dove noi abbiamo bisogno la sua pace, dove la sua pace ci ristora i sensi l'animo, la personalità tutti i punti doloranti scompaiano mentre noi ci riposiamo in quel pascolo in quel gregge, in quel recinto di adorazione. La nostra pace va al culmine cosa vuol dire al culmine perché prende possesso su di noi un'estasi di serenità, di gioia e di felicità perché perché abbiamo raggiunto il potere dell'essenza divina trovandoci accostate al pastore che conduce il gregge di Dio. Gesù Cristo nostro amato Salvatore, diamo spazio al microfono che raggiunga la destinazione. Rallentiamo un pochettino, è bellissimo. Questo sistema di registrare perché mentre noi presentiamo è stato firmato presentando l'altro profilo registrato e va in onda in questo momento vedete un filmato mio più quello della missione paradiso fratello Giuseppe sta registrando ciò che signorilmente dal suo spirito suo cuore bene e micro raggiunto Ecco proprio questo mi diceva lo spirito di rallentare perché mi ha fatto comprendere che microfono ha raggiunto il limite dell'epoca. Devo salvarlo siano altamente non registra più e poi inizieremo con una nuova pagina e lui comincia a scrivere nuovo è come la nostra mente quando registra cose assurde e molte cose e non scarica ai piedi di Gesù. Avete visto adesso che io ho salvato la pagina che aveva raggiunto un limite? Limite è che non può scrivere più perché in ogni pagina c'è un debito di tanti mila parole. Quando si raggiungono questo limite non scrive più micro bisogna salvarla e aprire un'altra pagina. Questo è una similitudine al nostro cervello quando l'uomo diventa triste o ha dei problemi o subisce dei trauma psicologici del cervello arriva al suo limite perché tramite le riflessioni che fa in quelle specifica situazione si moltiplicano al cento la notte non dorme più bene sogna sogni negativi e lo spirito di quella persona si rattrista e va in depressione. Ecco perché l'uomo ha bisogno di uno scarico psicologico ai piedi di Gesù. Andando e portando tutto ai piedi di Gesù avviene allo scarico psicologico come quello che è successo poco fa in questa pagina. Quando io ho salvato la pagina precedente è come quando io mi scrollo tutto ai piedi di Gesù. Questa è la similitudine quando si va in preghiera ai piedi di Gesù si scrolla tutto ciò che noi commettiamo sia di male che sia anche di bene perché dico si rimane gangli bene quando noi commettiamo un peccato e lo confessiamo ai piedi di Gesù peccato viene dimenticato da noi perché ci siamo liberati da quel peccato e lo stesso quando noi scarichiamo le cose belle dentro di noi c'è l'emozione che noi abbiamo vissuto quell'emozione e scarichiamo con i cantici e lode a dio attraverso gesù e così scarichiamo sia bene che il male i piedi di Gesù e la nostra fisica si svuota al 100%. Ecco perché siamo di nuovo pieni di spirito e di emozione viva, non quando siamo pieni e ci fa la testa. Ecco perché lavoro è sempre cifra ma la testa e dobbiamo prendere delle pillole per calmarci la testa è inutile sopportare queste pene che ogni volta cifra ma la testa e prendere queste pillole perché rischiamo di male in peggio con che cosa quando noi non ci affrettiamo a scaricare piedi gesù e prendiamo le pillole e ci comportiamo sempre in questo modo arriva al punto cruciale che lo spirito della situazione psicologica dice e tu non vuoi scaricare adesso scarico io automaticamente e ti creo e ti somatizza una malattia ecco perché avvengono le malattie corporale tutta la debolezza che c'è dentro di noi la distonia nel cervello e cervelletto nel dipinto l'amo si scarica automaticamente da sola e va a colpire ovunque nel nostro corpo può colpire nel cervello stesso può colpire in un braccio può Può colpire lo stomaco può colpire una gamba nei ginocchi può colpire e può far venire un tumore vai dove scarica questo scarico psicologico fa danno ecco perché vi invito a tutti quanti di scaricare voi ogni giorno ogni attimo che avete del tempo Mentre camminate, ora che sapete che scaricando tutto quello che avete lo vedete come il microfono adesso è più veloce. Mi spiego. Io ho salvato la pagina e ne ha fatto un'altra. Lui invece sta lavorando. Sta memorizzando tutta la pagina che noi abbiamo memorizzata salvata lui la sta analizzando, sta copiando le parole che abbiamo detto, ed è più veloce. Ecco avviene e quando noi ci accostiamo a Gesù e presentiamo tutto il nostro male. La nostra vita prende vivacità più veloce siamo più vivi i nostri occhi brillano di più la nostra fisionomia diventa di un colore più bello, più gioioso. Ecco perché c'è la similitudine come in questo momento nel microfono e nella pagina che abbiamo salvata che si metteva molto più tempo. Adesso è più veloce perché ha memorizzato ciò che noi abbiamo salvato nella prima pagina e quando salveremo quest'altra pagina la prossima veloce perché memorizza tutto quello che noi stiamo parlando. Dire stare al cospetto di Dio e dei suoi figli di pastori dei suoi missionari nelle chiese e nelle adunanze. Questo vuol dire stando vicino a qualcuno che una fonte di vita divina anche lui prende divinità, calore, amore e potenza. E qui ci dice ancora nel sesto versetto dice verità dobbiamo e inchiniamoci inginocchiamoci davanti al Signore che ci ha fatto Lui che ci ha fatte eccetera dato vita e noi ci inchiniamo davanti a Lui attraverso il suo figliolo. Come nel settimo versetto dice poiché Egli è nostro Dio e noi siamo il popolo di cui a cura gregge che la sua mano conduce ci prende per mano attraverso il suo figliolo e ci conduce nei pascoli dove ci porta con la conoscenza della verità della gioia della saletta e... Della versetto 8 dice oggi se udite la sua voce non indurite il vostro cuore come a malinda come nel giorno di massa nel deserto. Vedete quando qualcuno si accosta vicino all'Eterno attraverso Gesù e comprende che sta parlando di accostarsi sempre più vicino e di ricercarlo trova quella serenità con la pace quel desiderio di trovarsi sempre più vicino a quella persona perché è conscio sicuro che quella persona non porterebbe più vicina di questo e già come quando dà l'adrenalina al bambino e cioccolato perché perché gli dà la sensazione di un amico di qualcuno che lo vuole bene e quel bene si dimostra su di lui con l'effetto della gloria di dio e qui vediamo come nel versetto 9 dice quando i nostri padri mi tentarono quando e i vostri padri mi tentarono mi misero alla prova «Sebbene avessero visto le mie opere non tendiamo, Signore, come tentarono i nostri padri a Neriva perché misero addio alla prova di ciò che desideravano. Non mettiamo alla prova il Signore». Noi sappiamo che Signore Potente se Lui dice qualcosa e noi lo ascoltiamo meritiamo la sua fiducia, suo amore della sua perfezione non tendiamo Dio come fu ammassa nel deserto. E qui nel nel decimo versetto dice «Quarant'anni ebbi in gusto quella generazione» ed dissi «è un popolo dal cuore traviato». Essi non conoscono le mie vie Signore in quel momento si discostavano di questo popolo che dopo 40 anni ancora prometteva sempre alla prova. Non comprendendo che Dio è sempre Dio sembra unico che non cambia mai perciò se Dio si è comportato bene nel passato non tendiamo no siamo sicuri certi che Dio è sempre uguale, perciò accostiamoci a Lui, sempre con un sentimento di gioia, di amore e non tendiamo di dire, o oh Signore». Fare questa cosa perché possa avere una prova no è sbagliato. Accostiamoci a lui sempre con un sentimento di pace. Di amore e di perfezione di quindici dice di Gesù, versetto e ultimo versetto dice perciò giurai nella mia ira non entreranno nel mio riposo, come infatti tutta quella moltitudine di frecce girare quarant'anni nel deserto. Finché tutti quei padri morirono tutti i suoi figli presero il loro posto e entrarono nel paese che aveva giurato Dio. Ecco, questo è una grande misericordia di Dio lavorazione spirito amore e potenza. E quando oggi è possibile che siamo da soli che non abbiamo nessuno che ci guarda e dobbiamo dare conto mostriamoci come si prostrò Davide per terra con le mani divaricate. Le gambe divaricate con la pancia per terra e la faccia a terra e adoriamo il Dio dell'impossibile. Chiediamo tutto ciò che noi desideriamo non allarghiamoci a chiedere perché quando chiediamo chiediamo molto perché tutto quello che chiediamo noi terremo. Si è chiesto sapienza con dolcezza. Con amore e con ringraziamento ebbene adesso che abbiamo finito di leggere questo Salmo 95. Ringraziamo il Signore in preghiera e adoriamo se vi è possibile inginocchiamoci ai piedi di Gesù. Adoriamolo e ringraziandolo portiamo davanti al suo figliolo. La nostra non ho buon padre celeste. Qui ci inginocchiamo e ci proseguiamo con la faccia a terra come fu Davide davanti a tuo cospetto e noi in questo momento ci stiamo prostrando davanti ai piedi del tuo figliolo Gesù. Ti preghiamo Padre ti adoriamo di gloria richiamo tendiamo grazie per tutto quello che tu stai facendo nella nostra vita. Undici dall'alto e donaci quella pace con la tranquillità che in questo momento stiamo pregando. Ti preghiamo nel nome del tuo figliolo Gesù Cristo che siamo prostrati qui davanti ai suoi piedi e baciamo di nuovo il piede gloria a te, Padre gloria a te. Mio Signore mio Gesù tutta la gioia sia a te Padre e al tuo figliolo in eterna grazia Padre ancora per noi Padre tutte quelle che siamo qui presente in preghiera ancora ti preghiamo di benedire tutto il mondo intero le vedove e gli anziani, bambini e Drogati incarcerate tutti quelli che sono in gomma, Signore benedice che possono trovare la pace. Il risveglio del comma benedice il Signore ancora tutto il mondo intero che possa trovare la misericordia tua, Signore. Sappiamo che quando noi chiediamo, siamo sicuri che otterremo perché la Tua misericordia è illimitata e più chiediamo più riceviamo stasera non finiremo mai di chiederti di benedire tutto il mondo intero. Tutti gli ammalati, carcerati, Bisognose le vedove divorziate di signore. Quando anche ancora ci sia un altro la mano alzo la mano perché possa tu benedire il resto che io in questo momento non penso ti prego benedice i nostri familiari si genera la mia nuova ancora quanti ce ne siano vere degli signore che possa trovare la pace con la gioia di Cristo Gesù. Ti ringrazio Padre per questa sera già elargito questa benedizione solenne in questo Salmo 95 dove c'è ancora tempo. Preferisci che faremo seguito Salmo e che possiamo trovare dignità, sicurezza, potenza in Cristo Gesù. Grazie Padre nel numero tuo figliolo che tu hai benedetto in eterna a me a me negare nella grazia. Adesso che abbiamo finito... Ringraziamo ancora di quelle che hanno ascoltato e visto questo salmo e ringraziamo anche chi si impegnerà a trasportare questo salmo in tutti i suoi amici condividendolo nei gruppi, nei profili nelle ciabatte whatsapp ancora nelle realtà sociali borkin esistono al mondo che possono essere condivisi e aiutare il prossimo come io in questo momento sto aiutando voi siate consapevole che ciò che facciamo per il popolo di dio Dio lo fa a noi e noi ne facciamo una parte al popolo di Dio, ma Dio ce ne ritorna dieci volte di quello che noi facciamo perché Dio non è un Dio misero è un Dio dell'abbondanza e questa abbondanza si riflette su tutti noi bene cari nella grazia diamo tempo al microfono che si va avvicinando e mentre lui si avvicina. Io vi saluto nella pace del Signore a tutti quanti nel nome di Cristo Gesù e quattro baci ora e più Spirito mio.